Pieto vivere Come si giunge a un torto tale da non meritare risposta, sguardo, gesto? Non lo so, ma ci sono arrivato Mi sento impolverato di colpe che nel mondo animale non troverebbero traccia Nel mondo umano morale, imboccato dal profitto, diventano linee guida da non varcare Chiamo tutto questo pura, semplice, paura d'amare il sentiero non è tracciato prenderò la vita per le palle e userò le unghie come aratro per tracciare solchi che faranno rima con anima Simone ho tre anni io e lei siamo coetani ogni cosa vissuta insieme momento per momento più vicini della pelle stessa luoghi pieni di letti occupati da gemiti soffocati Mascherine verdi che forse sorridono, camici bianchi che non sono parenti, aghi odiosi e cannucce con succhi dove manca la frutta. Gli occhi si chiudono in stanze diverse da dove si risvegliano. E poi mamma e papà mi guardano, sorridono e non sanno che io so del loro dolore. Ho tre anni, siamo coetanei, io e malattia, amici, oltre la pelle misurami accumulerò tutto l'oro del mondo lo darò al fiume e terrò me stesso fischiettando così poter misurare quanto vale il mio amore scorpione hai un silenzio che punge inietta veleno Letale per l'uomo medio Risucchiare i ricordi e sputarli al primo che passa Per me, uomo piccolo, il veleno è benvenuto Si trova a suo agio Dentro di me è pieno di te Io niente la sorte Il non avere Condizione che mi fa essere inquieto come la natura umana Che mi fa stuzzicare quelli che i miei limiti ...o non all'altezza del mio rango... ...strana la vita... ...vivo per avere... ...ma sono... ...quando non ho... ...fidati... ...cose nostre... ...credimi... ...non sei fuori norma... ...strano, pazzo... ...un'eccezione... ...non hai pensieri folli... ...non fai gesti inconsueti... ...non dici a sproposito... ...non sei il solo a sentire voci... ...tutti come te... Hanno il loro tempo, sono cose che tutti sanno ma che spesso lasciano a casa. Sai com'è? Gentaccia in giro.